Io avevo preparato un bel discorso molto articolato dove raccontavo chi erano i responsabili, tutto quello che di bello stiamo facendo in funzione di Atac e delle nuove possibilità che si stanno aprendo per questa azienda. Però poi ho avuto un'ispirazione, un'ispirazione anche per alleggerire un po' il Consiglio che è stato veramente pesante. E poi io mi chiedo com'è possibile che, che l'opposizione chieda un Consiglio su, sugli errori loro del passato. Cioè, veramente questa politicamente è darsi la zappa sui piedi. Io ancora me lo sto domandando, come avete fatto a chiedere un Consiglio sul disastro che avete commesso? perché l'hanno commesso i vostri partiti in questi anni, però eh, noi accettiamo e continuo a vedere anche una mancanza di visione politica, veramente continuate a farci regali su regali, perché oggi avete preso lo schiaffo che meritate. Dopodiché, come dicevo, ho avuto un'ispirazione e vorrei città, citare un grande poeta di questa città che si chiama Trilussa, che all'epoca già vi conosceva quando, quando scriveva il testamento di Meo del Cacchio, e vorrei a questo punto anche recitarlo, se è possibile, perché credo che sia un omaggio poi in quest'Aula, in questa città, un omaggio importante. Fa così. Lascio a Pietro un po' di dignità, che ha perfino la cattina mia, che appena ha fatto qualche porcheria la copre con la terra e se ne va. Mentre Pietro invece di coprirla ci è passo sopra e ci è una villa. Atac rimane pubblica e dei romani.